Salve, sono Fabio del Movimento 5 Stelle Eterni, del gruppo Cultura. Ci incontreremo martedì, 25 marzo alle ore 21 della nostra sede elettorale in via del Tribunale 4 per parlare di cultura. Parleremo del sistema museale del Causse, delle Cascate di Marmore, Scapsule e San Valentino. Ci aspettiamo per avere anche le tue opinioni sul nostro programma che è in corso di elaborazione. Mi raccomando, non mancare!